Provided, che renderà la vita del, del SEO sempre più difficile e sempre più laboriosa anche in termini di analisi proprio semantica dei termini, perciò a tenere sotto controllo quel dato e poi tutto ciò che ha a che fare col mondo social e discorso mobile, perciò ricerca da smartphone, ricerca da tablet ma anche utilizzo di smartphone e tablet, c'è cioè l'importanza di responsive design, di, di, un, di un SEO anche che si sappia adattare poi alla ricerca in mobilità. Eh, perciò mappe, local e così via. E penso che nel 2013 sarà sempre più difficile acquisire link in maniera rapida ed economica. Penso che Google migliorerà ulteriormente il proprio algoritmo Penguin con potenzialmente un'altra pesante dichiamiamola mazzata a chi è già è stato in parte punito durante il 2012 e che questo sarà dovuto anche ad un maggiore impatto dell'autore degli articoli che contengono i link nell'ottica di Google quindi un sempre più focus sulla filtrazione dei link sempre più importanza all'autore che sta scrivendo l'articolo che link i siti quindi all'autore Google author e tutto l'ecosistema autoriale che Google sta mettendo in piedi. Eh, il responsive design sicuramente, ma anche il posizionamento interno al, agli store, eh, e nello specifico parliamo ovviamente degli store per, per eccellenza Apple e Google Play, anche se Google Play sta crescendo moltissimo rispetto a, a, a, ad Apple. E lo so che non è solo uno, però ne voglio dire un altro, è eh, l'autorship ovviamente, anche in concomitanza con quanto dicevo in merito alle book, perché tutte le informazioni che vengono date al motore di ricerca in merito a chi sei e cosa fai sono particolarmente gradite e quindi più gliene dai è meglio. Potrei sbagliarmi, ma secondo me si comincerà a parlare di co-citazioni, ossia la presenza di brand mm. o attività, all'interno di testi, all'interno di contenuti, senza, senza link associati. Ma semplicemente l'abbinamento la, di, di brand a determinate parole chiave, fatto automaticamente da Google. E allora, sul SEO ho l'imbarazzo della scelta, per cui continuerei a dire microformati, come ho detto l'anno scorso, ma ce ne sarebbero tante di cose. A, a livello web marketing mi sta intrigando molto Facebook e la capacità di profilare gli utenti per le, per le preferenze. Mi sta dando delle belle soddisfazioni. Eh, parlando di web marketing in generale, non solamente di Google, eh, eh, il mobile in generale, in generale mobile. Eh, abbiamo visto anche nel convegno GT, però non, è un qualcosa che si riflette anche in tante ricerche indipendenti, che il mobile, ormai la ricerca da mobile, sta acquistando un valore eh, che non si può lasciare perdere. Per cui mobile, creare cose per il mobile, avere un sito pronto per il mobile, pensare alla creazione di contenuti che possono essere facilmente compartiti attraverso l'uso di piattaforme mobile come possono essere gli smartphone e le tablet questo a livello di macro uh, secondo me la, la macro più importante per il 2013 a livello di Google uh, uh, tre cose mm, l'algoritmo semantico che si traduce in knowledge graph che è stato lanciato anche adesso, da, da pochissimo, anche in, eh, in Italia e non è quello che era stato lanciato negli Stati Uniti, è una versione migliorata, è molto più efficace. Se, quindi vuol dire lavorare e riscoprire quel concetto che in fondo sempre è stato presente di entity, per cui il sito eh, deve essere concepito come qualcosa che diventa un'entità online, che, eh, poi inevitabilmente si traduce eh, in linguaggio corrente in una marca eh, non è che Google favorisca le marche, Google favorisce le entità, quei siti che rappresentano realmente un'entità, per cui le, anche le marche eh, e quindi se tu sei un'entity e riesci eh, eh, lavori in questo senso a livello di ottimizzazione interna, di ottimizzazione esterna eccetera eccetera Puoi avere anche dei vantaggi per tutto quello che può essere il knowledge graph, cioè il poter offrire a Google delle risposte che può presentare immediatamente, però che comunque contengono un link verso il tuo sito. Uh, per esempio se noi cerchiamo l'Hobbit, adesso uh, vediamo il film, però vediamo anche il libro, e il libro è qualcosa che eh, quel link del knowledge graph al libro farà sicuramente contento l'editore del libro. E poi, altre cose, graph se ne è parlato molto, se ne parla moltissimo, in realtà secondo me non è ancora molto implementato, però probabilmente eh, nel prossimo anno si implementerà. A livello di update, io mi temo sempre il famoso link apocalypse, come lo chiamo io, per cui una volta che Google avrà, come dire, fatto il matching di tutti i siti di cui ho avuto notizia che sono siti spammosi, boom, li tirerà tutti giù e quello farà molto male. Soprattutto a quelli che si sono ancora, hanno, hanno riversato tutta la loro attività di promozione esterna a quel tipo di link building. E poi ricordatevi una cosa, settembre 2012, exact match domain in google.com, non è ancora attivo in Italia, non è ancora attivo in Spagna, in tutti i Google regionali non è ancora attivo, sta facendo come Panda, aspettiamoci nei primi anni, primi secondo me, nei primi mesi del 2013 che sia attivo anche qui e quindi in quel caso eh, se voi non avete un dominio, se avete un sito con un dominio esatto, però non avete fatto politica di, branda, di, di brand su quel dominio Google lo considera un dominio, appunto un exam match domain con, creato esclusivamente per posizionarsi per quella parola chiave perché appunto se booking.com non è stato penalizzato perché booking è un exam match domain ma è una marca uh, mycheaptravel.com uh, non lo so se esiste eh, sicuramente è stato penalizzato perché mycheaptravel non è una marca, è un Plexas Match Un elemento nel 2013 che avrà rilevanza a livello SEO. Eh, io penso il conversion rate, quindi la, la possibilità di generare più conversione. Non è un'idea soltanto mia, è un'idea anche di altri, tra cui anche Deborah. E penso che, che sia interessante avere eh, cioè soddisfare l'utente. Quindi, maggior più un sito ha conversione, più un sito converte, più merita di essere posizionati in alto nel SERP quello che mi aspetto è che sarà sempre più difficile avere i dati del search marketing il not provided non solo perché c'è Google ma pensiamo anche alle stesse leggi in Europa sui cookie permetteranno sempre meno di tracciare l'utente e quindi noi saremo sempre, sempre, sempre con meno dati secondo me il futuro sarà riuscire a fare analisi sempre più dettagliate del search marketing con meno dati quindi creare algoritmi per analizzarli e poi sicuramente quello che ci sarà sempre di più è dare più informazioni al motore di ricerca per poter capire il nostro sito. Proprio in questi, in questi giorni Google ha presentato l'Highlight Tool che invece di usare i, i rich snippet vai a dire esattamente selezionando sul tuo sito i contenuti vai a dire a Google che cos'è quel contenuto. E quindi sicuramente Google vorrà sempre muoversi di più per il search marketing in cui gli vai a dire esattamente cos'è quell'elemento sul tuo sito in modo tale che potrà posizionare al meglio o per esattezza saprà che cos'è e deciderà come usare quei dati eh? un elemento singolo beh è una risposta un po' dura mm, sicuramente la condivisione il, la viralità farà molto perché al, seo, diciamo che i link no, sono importanti li conosciamo tutti però non sono sono sempre più difficili da trovare anche per il semplice fatto che non ci sono utenti che hanno siti, molti condividono le cose sui, sui social e non hanno blog su cui mettere link quindi è, mh, credo che la strada sia anche quella cioè dato che chi mette link, chi può mettere link fa il nostro lavoro più o meno pulito una condivisione, un rumors della tua pagina, della tuo prodotto del, del tuo servizio potrebbe essere la, la soluzione un'ottima un soluzione insomma nel 2013 e oltre ovviamente anche il mobile l'utilizzo del mobile sta crescendo e quindi sfruttare e essere allineato con eh, il template utili e fruibili da mobile mh, è sempre più se ne parlava già l'anno scorso e l'anno prima ma è sempre più in voga ah, per quello che riguarda il 2013 ehm... In realtà non ho grosse previsioni nella palla di cristallo da fare. Eh, quello, che, quello che posso dire si sicuramente è che mi aspetto nel 2013 ehm, che sarà necessario sempre di più lavorare assieme, cioè costruire dei canali di comunicazione fra tutte le attività eh, che riguardano la search, in particolare poi in generale il web marketing e eh, cercare di orchestrare queste attività nella maniera, maniera migliore. Eh, la SEO ci pone delle sfide. <coughs> che sono anche sicuramente molto tecniche, però la nostra capacità deve essere quella di eh, saltare dal livello più basso tecnico al livello più alto strategico, cercando di portare un risultato che sia visibile e che abbia un impatto sul business del cliente. Eh, ci sono diversi elementi, però secondo me la velocità eh, avrà sempre un'influenza maggiore. Eh, soprattutto perché aumentano i device, eh, non ci sono più solo eh, notebook, ma ci saranno sempre più tablet, sempre più tablet con diverse dis eh, dimensioni display, eh, sempre più smartphone. Eh, dunque ottimizzare e velocizzare un sito, eh, soprattutto per questi nuovi device, sarà fondamentale. Eh, secondo me la, eh, la sto aspettando, eh, sono recensioni prodotto e di servizio. E, e sarà una bella rivoluzione perché in Italia c'è veramente poco in quel, in quel senso e poi eh, negative SEO perché già l'abbiamo sottovalutata nel 2012 e credo che ormai siamo alle porte anche per il 2013 sono state annunciate diverse penalizzazioni da parte di Google quindi credo che il 2013 sarà l'insegna dei, dei clienti con i problemi e con i SEO che dovranno faticare tanto per risolverli um, Credo che questa sarà la cosa principale e poi ci sarà tanto buon SEO positivo da fare. Beh, quest'anno noi abbiamo parlato di responsive, penso che il, diciamo, tutto ciò che è legato al mondo del, del mobile search, quindi del SEO eh, legato ai siti mobile sia molto importante e sicuramente il responsive sarà un argomento su cui i SEO avranno da lavorare nel prossimo anno. Il web marketing, eh, credo, andrà deciso su due strade la prima, l'ha detta Andrea Pernici durante il suo intervento, è la fusione tra azienda, brand e persone che compongono l'azienda, tra immagine pubblica dell'azienda e immagine delle persone che la rappresentano. Uh, se ci pensate quando un'azienda va su social network si personifica per accettare la comunicazione con altri utenti attraverso i mezzi degli altri utenti. La seconda tendenza invece eh, questa un po più a livello seo ma non necessariamente è eh, l'inizio di uno scioglimento della seo in infiniti rivoli eh, come potete rileggere nell'intervista sul suo blog potete trovare eh, da una parte la personalizzazione attraverso l'autorship dall'altra parte una personalizzazione attraverso le località in altri casi la personalizzazione sulla freschezza insomma Infiniti rivoli, eh, Google è sempre più intelligente, dobbiamo cominciare a creare vero valore per gli utenti. Ma diciamo che in parte l'ho già detto, eh, nel senso che secondo me nella case history che abbiamo fatto eh, c'è incluso praticamente un buon 80% secondo me del futuro, del prossimo anno in questo settore, quindi eh, responsive web design senza dubbio. Eh, ce lo fanno capire anche le tendenze, tutti grossi, i grossi, magazine internazionali si sono adeguati proprio in questo mese, quindi nonostante siamo passati già un anno e mezzo dal lancio del responsive design, sono arrivati adesso i grossi, in Italia nessuno. Quindi questo sicuramente è un punto su cui fare leva se si vuole essere al passo coi tempi. Poi sicuramente essere attivi su Google+, sia come brand che come persone che fanno parte di quel brand, perché senza dubbio l'agent rank... Eh, un, un brevetto appunto rilasciato parecchi anni fa da Google eh, parla proprio dell'importanza degli autori all'interno dell'algoritmo e dei meccanismi di ranking dei risultati quindi eh, questo sarà un fattore che nel prossimo futuro sarà sicuramente determinante insieme eh, a tutte diciamo eh, quelle attività che vanno fatte nel, nell'ambito di un progetto nel suo complesso, quindi attività di marketing in generale, saranno sempre più importanti anche sul web, lavori a campagna, quindi campagne vere e proprie di marketing sul web, volte ad avere dei risultati eh, diciamo non costruiti artificialmente, ma che diano effettivamente un risultato di valore eh, che si rispecchia, penso io in Italia, soprattutto su un risvolto social. Quindi quello che mi, che mi aspetto è che tutti si adeguino eh, e quello che invece spero è che anche in Italia si inizi un po' più eh, a concepire il web come comunicazione e scambio di informazioni senza che ognuno voglia preservare il suo orticello. Diciamo. Nel corso del 2013 diventerà molto importante l'utilizzo di Google+, soprattutto per le pagine business locali verificate, in quanto attraverso eh, questo inserimento si potrà gestire, secondo me, tutto l'ambiente local della nostra struttura ricettiva della nostra attività all'interno di google soprattutto il collegamento attuale con google Hotel finder che non è in automatico secondo me ne a fine del 2013 noi lo ritroveremo eh, in automatico con la pagina business locale verificata che dal mio punto di vista è la novità eh, più forte di questo 2013 in quanto eh, consente con un unico strumento di poter eh, incidere fare eh, attività di marketing su più canali da appunto un unico strumento quindi dalla pagina business si fa SEO si fa social si fa mobile si fa la local search e infine attraverso il collegamento con YouTube si fa anche video marketing e YouTube marketing There is